Allora, riprendiamo, riprendiamo dopo la pausa. Eh, mi sono segnato un paio di domande a cui non avevo eh, risposto prima, eh, nella chat mi sono andato un po' a rivedere. Eh, una era relativa a questa qui, oppure non potrei costruire un'altra lista con Sorted, era relativa a questa soluzione eh, in cui stiamo eh, ordinando una lista, no? per, indicare, per mettere i, list, eh, i voti dal più piccola più grande in diciamo così previsione di cancellare il primo elemento e quindi abbiamo fatto una copia della lista e poi l'abbiamo ordinato questa copia giustamente questa coppia di operazioni queste due istruzioni potrebbero essere benissimo sostituite adesso fatemi copiare tutto potrebbero essere benissimo sostituite con eh, voti 2 uguale sorted di voti e quindi di fatto fa automaticamente una nuova lista e la mette in ordine crescente, quindi non ci serve più il sort successivo. Quindi eh, sì, sicuramente si poteva anche fare così. No? Come sempre ci sono molti modi di fare la stessa cosa, e eh, dipende essenzialmente. No? Non dico il primo che ci viene in mente, però sono, sono in questo caso sono abbastanza equivalenti, fanno la stessa operazione. L'importante è appunto ricordarci quali sono le operazioni che creano una nuova lista e quali sono invece le operazioni che agiscono sulla lista corrente in modo da poi non, non cadere nei problemi eh, che abbiamo visto prima. Eh, quindi eh, la risposta sicuramente era sì anche in questo caso. Eh, L'altra eh, sintassi diversa che magari qualcuno potrebbe essere venuto in mente era, eh, poteva essere qualcosa di questo genere, voti per cancellare il primo elemento per cancellare il primo elemento si poteva, beh, in modo più semplice usare il pop che è anche esplicito essenzialmente, eh, l'altra alternativa poteva essere quella di eh, costruire una nuova lista che contenesse tutti gli elementi dal secondo in avanti anche questo cancella il primo elemento perché crea una, nuova, una slice, una fetta della, li, della lista partendo dal secondo elemento, cioè quello di indice 1 fino al fondo e lo rimpiazza la lista precedente. Oppure un'altra sintassi ancora un pochino più antipatica è questa qua, però quella, questa non la, non la consiglierei proprio. Dice sostituisci alla slice fatta, scusate, non 00, ma 01, fatta dal primo elemento solamente, sostituisci una, una lista vuota e quindi di fatto il, la slice fatta dal primo elemento viene sostituita, collassata in una slice di dimensione 0 e poi tutto il resto della lista rimane uguale. Quindi sono sintassi diverse per ottenere la stessa operazione che farebbe un pop, in questo caso il pop è talmente più chiaro ed esplicito che non vedo perché, Siamo andarci a, a scrivere istruzioni che poi ci richiedono un attimo di pensare soprattutto contorta questa parte versione quindi contorto è il nostro nemico sempre eh? ricordiamocelo ehm, ok vediamo un secondo esercizio che sembra era proposto sulle slide eh, semplicino ma secondo me ci aiuta a, eh, ad affrontare no? un altro tipo di di costrutto che poi troveremo molto spesso ehm, che eh, è questo No, scusate, non è questo, ma è questo. Cioè, eh, un nostro amico ci sfida a un gioco d'azzardo e porta lui i dadi no? da casa. E, e quindi noi però, prima di giocare, rischiare di perdere tutti i pochi risparmi che abbiamo, dovremmo, vorremmo verificare che il dado che lui ha portato non sia un dado truccato, e quindi non è, le, le, le, le sei facce eh, possibilmente escono con la stessa probabilità. Okay? la stessa probabilità altri, de, di tutte le altre facce. Allora, ehm, cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo costruire un algoritmo che data una sequenza di lanci di dado, quindi di valori tra 1 e 6, eh, mi conti quante volte è uscito l'1, quante volte è uscito il 2, quante volte è uscito il 3, e così via, e ci permetta di confrontare questi valori diversi e ci permette di valutare se vediamo che il 5 è uscito il 50% delle volte c'è qualcosa che non va probabilmente no? perché io mi aspetterei che tutti i valori a meno di una fluttuazione statistica che ci deve essere eh, siano circa un sesto, un sesto, un sesto del numero totale di lanci, circa ovviamente poi non è... Eh, se uscisse per assurdo, se uscisse sempre 6, non vuol dire che in automatico il dado è sicuramente truccato. Ma statisticamente è un evento molto improbabile, quindi perlomeno no? eh, decideremo che oggi magari non abbiamo voglia di giocare d'azzardo con il nostro amico e, e magari andiamo a comprare un paio di dadi nuovi. Allora, che cosa dobbiamo fare qua? Semplicemente un'operazione no? di conteggio. Eh, abbiamo una sequenza di valori, e, eh, e dobbiamo contare quante volte ciascun valore compare. Um, come lo possiamo organizzare? Allora, proviamo a organizzarlo in modo un pochino strutturato, ok? Questo algoritmo. Quindi, prima di tutto... Um, Leggiamo, separiamo l'operazione di acquisizione dei dati dall'operazione di elaborazione dei dati stessi. Ok? E quindi io magari imposto un programma vuoto in cui file new python file, chiamiamolo dato truccato. Io non so, non so come fare a cancellare questo scarabocchio, quindi se chi l'ha fatto è in grado di farlo, eviti di darci fastidio. Aspetta che c'è una... così forse... Così, ce l'ho fatta, scusate. Eh. Non... Ok. Um, allora... Il dado truccato, quindi sarà un programma, proviamo a scriverlo come eh... Vabbè, ho capito, come un, eh, un programma diciamo, strutturato bene, quindi controlla, dado truccato, diciamo che definiamo la funzione main, ma no, abituiamoci a fare le cose per bene che eh, dovrà prima di tutto leggere i dati, legge una sequenza, una serie di lanci, e poi calcola la calcola frequenza dei vari lanci. E, eh, e poi abbiamo chiaramente la chiamata alla funzione main, in fondo al programma, e legge una sequenza di lanci a sua volta chiamerà una funzione che legge questi valori, quindi possiamo avere una variabile lanci uguale leggi lanci, ad esempio, e quindi una funzione def leggi lanci, E poi sul calcolo della frequenza vabbè, eh, avremo un'altra funzione, eh, possiamo chiamarla frequenze, calcola frequenze lanci, a partire da questi lanci. E quindi avremo una funzione seconda che è calcola frequenze di una serie di lanci. Eh, questo è lo scheletro con cui sto cercando di lavorare eh, quindi separo le varie funzionalità e mi chiedo quali sono le variabili e i valori che ciascuna parte del programma dovrà o vorrà utilizzare no? ad esempio lanci che cos'è? lanci sarà semplicemente proviamo a scriverlo qua come commento lanci è una lista che contiene i valori usciti dal dado ciascun valore ciascun elemento della lista sarà un valore tra 1 e 6 eh, ehm, rispondo a Matteo pass l'istruzione in python che non fa nulla no? È una un'istruzione che non fa niente, finta. Però sinteticamente se io non mettessi nulla qua mi darebbe errore perché dice attenzione che hai scritto una funzione senza, senza nulla. Eh, poi ovviamente la, la, la sostituiamo. Eh, o potrei anche mettere print non, non, fa, non, fa, non faccio ancora nulla, attenzione, da completare, eccetera, eccetera. È un to do che mi ricordo. Eh, Sintaticamente mette a posto la, la sintassi, ma non implementa nulla, fa zero operazioni. Eh. Chiudo <coughs> scusa. No, questa è una semplice, ad esempio, potrebbe essere appunto, so, 1, 5, 4, 2, 1, 6, eccetera, 6, 1, 2, 2, eccetera, eccetera. Un possibile valore. E questo la leggo, il testo d'esercizio non mi specifica molto e quindi sarà la funzione leggi lanci che poi deciderà come, come, possiamo, come poter acquisire questi dati da tastiera dall'utente. No? E quindi in realtà leggerà dall'utente questi dati. Dovremmo mettere un ciclo, decidere i dati, controllare che siano tra 1 e 6 eccetera eccetera. Questa è una parte di programma abbastanza noiosa perché tutta la parte di input, controllo dei dati. Eh, sapete cosa faccio? Faccio così. Faccio finta che l'utente abbia inserito questi numeri. Eh, questo ovviamente non è l'implementazione finale di questa funzione però è un'implementazione parziale che ci permette di concentrarci sul resto del programma e avere già comunque questa parte che funziona questo in gergo si chiama stub no? cioè una funzioncina che dovrebbe fare cose più complicate ma per ora fa una versione minimale che mi permette di andare avanti e concentrarmi sul resto del programma eh, poi, quando ho fatto questo programma, posso tornare lì e, e implementare chiaramente eh, la logica più complessa. Perché, perché ho deciso di diciamo così, cavarmela, mettendo una funzione fittizia qua? Ma perché la complicazione del programma sarà nell'altra funzione. È qui che c'è l'algoritmo in cui devo pensare un attimo in più. Questa è semplicemente una lettura di numeri da tastiere, basta, abbiamo fatto 12 milioni di volte, la sappiamo fare. Allora, finché la mente è fresca, concentriamoci sulla parte più difficile. No? Quello che vi dicevo già più volte, eh, se io vedessi un programma in cui questa parte di lettura è perfetta, bellissima, con i campanelli e eh, controlla qualunque tipo di errori, ma poi la calcolo delle frequenze non esiste oppure è completamente sbagliato, quel programma non vale niente. Se invece abbiamo un calcolo delle frequenze, che è la parte in questo caso di algoritmo, che funziona bene, e la parte di lettura, magari un pochino, diciamo così, di più all'acqua di rosa e meno curata, vabbè, è chiaramente è meglio no? dal punto di vista della, della valutazione del compito o di, un, o di un esercizio in generale. Quindi io cerco di concentrarmi per primo a sviluppare le parti più critiche. Eh, allora, che cosa devo fare qua? Devo, qui ho scritto semplicemente frequenza uguale a calcolo frequenza, ma che, che vuol dire? In pratica, cosa faccio? Cosa voglio ottenere? Cioè, cosa vorrei vedere? Allora, io vado nella slide e mi fa vedere che lui mi stampa qualcosa del tipo l'1 è uscito due volte, il 2 è uscito una volta, il 3 è uscito una volta, eccetera, eccetera. Allora, potrebbe essere benissimo magari una lista che sto, sto calcolando, in cui nella posizione 1 ci metto il numero di volte che è uscito il 2. Nella posizione, scusate, nella posizione 1 ci metto il numero di volte che è uscito l'1, cioè due volte. Nella posizione 2 ci metto il numero di volte che è uscito l'1, che è uscito il 2, cioè una volta, e così via. Nella posizione 3 ci metto il numero di volte che è uscito il 3, cioè una volta, e così via. Mm? Nella posizione 0 non ci metto niente. Eh, una lista nella posizione 0 ce l'ha sempre, però a me non serve in certo senso. no? Perché, eh, oppure posso decidere che nella posizione 0 ci metto quante volte è uscito l'1, nella posizione 1 ci metto quante volte è uscito il 2, ci costruiamo una cosa di questo genere allora proviamo a immaginarcela un po' meglio eh, questa frequenza sarà una lista in cui nella posizione i è contenuto il numero di volte in cui è uscita la faccia i Quindi ad esempio, nel nostro esempio, eh, la lista come sarà fatta? Nella posizione, Il primo elemento di una lista è la posizione 0. 0 non è una faccia del dato dado, e quindi 0 non sarà mai uscito, non potrà essere mai uscito. Nella posizione 1 ci metto quante volte è uscito l'1. Quindi una, due, due volte. Quante volte è uscito il 2? Una, due, tre. Tre. Quante volte è uscito il 3? una volta quante volte è uscito il 4 una volta se vedo bene quante volte è uscito il 5 una volta quante volte è uscito il 6 due volte e finisce qua quindi questa potrebbe essere la struttura dati che io calcolo che mi memorizza questi contatori questa qui la possiamo anche chiamare è una lista contatori se io eh, se mi avessero chiesto dimmi quante volte eh, dimmi quante volte è uscito il 2 avrei fatto un contatore che incrementa ogni volta che trovo il 2 quindi avrei detto conta uguale conta più 1, avrei avuto un contatore che mi rappresentava il 2 in questo caso di contatore non ne ho uno solo ne ho un gruppo di contatori che mi metto insieme li gestisco in una lista allora, qui ho sbagliato qualcosa, ovviamente, perché mi dite: allora 2, 3, questo è il 4 sì, è uscito una volta e il 5 è uscito una volta, quindi confondevo il, la, il, la frequenza col, col, con il valore della faccia, grazie delle correzioni, ok. Quindi questo è il valore che mi aspetto, e quindi alla fine il programma stamperà no? uh, for i for diciamo così faccia in range. 1 7 perché 1 7? Perché da 1 compreso 7 escluso. Print eh, la faccia. Faccia è uscita. Eh, qual è la variabile? Frequenze di faccia. Volte. Ok. Adesso, tutto il problema è quello di eh, calcolarla questa. Allora, nel momento in cui lo chiamiamo una lista di contatori, già secondo me metà del lavoro mentale è fatto. Nel senso che io mi devo organizzare, eh, crea una lista, sei contatori, quindi mi serve... Eh, un array, chiamiamolo frequenze, che contenga sette zeri. Così. Ok. Eh, potrei anche, forse, fare usare la moltiplicazione. REC è uguale vediamo un po' se funziona 0 per 7 mi darebbe effettivamente questo valore fatemi solo verificare una cosa sì, giusto e poi posso modificare le singole celle quindi se vogliamo eh, questo qua lo potremmo anche scrivere così Con operatore di replicazione di un array no? eh, questo secondo operatore è più comodo perché se dovessimo lavorare con dadi, non so, a 20 facce a 12 facce, non quelli no, dei giochi di ruolo e non un dado normale 6 facce, è eh, più facile perché basta modificare un parametro eh, e il programma si adatta e non dovremmo semplicemente aggiungere degli zeri ogni volta a mano, non dovremmo modificare il codice praticamente ok quindi questa lista qua mi dice, eh, a parte la posizione 0 che sappiamo che eh, c'è perché nell ci deve essere, nella lista ci deve essere, ma noi non la useremo, nelle altre sei posizioni mi dice, finora conta uguale 0. Eh, ho contato 0, 1, ho contato 0, 2, ho contato 0, 3, 0, 4, 0, 5 e 0 volte il 6. Finora. E poi man mano che vado avanti... Ad analizzare il singolo lancio all'interno della lista di lanci che mi hai dato, andrò a incrementare il contatore corrispondente. Quindi incremento il contatore frequenza di lancio uguale frequenza di lancio più 1 cioè è come se avessi tante variabili che sono conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, conta 5, conta 6 e se ho trovato un 3 incrementerò la variabile conta 3, se ho trovato un 4 incrementerò la variabile conta 4 solo che non sono, non mi piace avere tante variabili e poi una serie di if per sapere cosa incrementare ma tutte queste variabili in qualche modo le incasello nelle celle consecutive di questa, eh, di questo, di questa lista che ovviamente deve essere inizializzata all'inizio perché altrimenti non potrei scrivere frequenza di 3 se la posizione 3 non ci fosse nell'array. Prima la devo creare e la creo col valore opportuno, 0. E questo vettore che sto creando, questa lista che sto creando, scusate, continuo a usare una terminologia che non è del Python, eh, la posso restituire al chiamante. Quindi ho creato una nuova lista che non ha nulla a che vedere con la lista di partenza, questa lista avrà sempre 7 elementi anche se quello di partenza ne avesse 12.000. E eh, la restituisco poi al chiamante. Questo chiamante si crea un alias al contrario. Eh, si crea un alias al contrario perché a questo punto è una variabile che viene creata dalla funzione ma viene ritornata, restituita al chiamante. Quindi il chiamante riceve in realtà un alias di una funzione, di una struttura dati che è stata creata dentro la funzione. Poi la funzione muore subito, quindi la parte vecchia dell'alias si perde, e quindi di fatto è come se la funzione costruisse una lista e questa lista viene data, passata al alla chiamante, al main, che a questo punto la può usare come se fosse sua. La domanda di Paolo mi chiede, ma il più non dovrebbe essere dentro la, la, la, la, la, la parentesi quadra? Cioè lui mi dice, lui, ma io avrei pensato magari di fare così. Okay. Allora, eh, sono due cose molto diverse. In questo caso sto prendendo, eh, prendi una cella della lista e incrementala di 1. In quest'altro caso, proviamo a fare un esempio. Se lancio valesse S2, tu staresti scrivendo frequenza di 2 uguale frequenza di 3. E allora quello che stai facendo è copia un valore da una cella a quella precedente. Copia un valore dalla cella 3 alla cella 2 e non incrementa nulla quindi non confondiamo mai quello che è eh, la, la posizione di una cella col valore della cella noi dobbiamo in questo caso aumentare il valore che è contenuto dentro quella cella 0 deve diventare 1 quindi 0 deve, deve diventare lo 0 precedente più l'1 che ci aggiungiamo noi e lo mettiamo nella stessa posizione quindi una cosa di questo genere in cui gioco sugli indici mi serve per spostare gli elementi all'interno degli array invece se il più è fuori sto giocando sui valori quindi sto calcolando nuovi valori da mettere dentro, dentro il vettore quindi questo qua grazie di avercelo detto ma ci scrive un bel no davanti è di nuovo uno di quegli errori abbastanza frequenti quindi mi fa molto piacere che, che saltino fuori eh, diciamo così anche durante la discussione no? perché ci aiutano poi a ragionarci e a, e a non ripeterli allora eh, vediamo un po' se questa cosa funziona proviamo a fargli un run complessivo e poi magari proviamo a fare a vedere anche passo passo come, come lavora ah no no scusate no la console il run di qua eh, no aspetta sta ancora è stato truccato eccolo qua così run e mi dice che la faccia 1 è uscita due volte la faccia 2 è uscita tre volte o oh, non sta copiando questo era solo un commento eh, sono un valore che ha calcolato lui per davvero la faccia 3 è uscita una volta una una due e quindi ha calcolato il valore giusto della frequenza che ci aspettavamo vediamo come fa andando avanti diciamo così passo passo in modalità debug così allora io entro in debug di questo eh, perdono, devo mettere un breakpoint qua entro in debug Ok, allora, leggi lanci è una funzione che in realtà appunto, che non fa, non, non fa ancora nulla, quindi non ci entro dentro. Mi crea questa variabile lanci che contiene questa sequenza di numeri che abbiamo messo dentro un pochino caro. Sono dieci lanci diversi. Se entro in calcolo a frequenze, lui inizializza questo vettore di contatori, questa lista di contatori, no? con tutti questi zeri. E poi prende uno per uno i singoli lanci del dado. Quindi, il primo lancio vale 1, il primo dato che è uscito, vedete che il primo elemento della lista lanci vale 1 e quindi la prima iterazione sto considerando l'1 e lui prenderà frequenza di 1, cioè il secondo elemento e lo sostituisce con il valore che aveva, cioè 0 più 1, quindi ci aspettiamo che dentro la variabile frequenza questo 0 in seconda posizione diventi un 1. E infatti è diventato un 1. Poi al lancio successivo, eh, il lancio vale 5 e quindi mi aspetto che la penultimo 0 da 0 di 21. Il lancio successivo è un 3, quindi mi aspetto che 1 2 3, questo qua centrale da 0 di 21 e vada avanti così. Quindi ogni volta un 4 incrementa quello in posizione 4, il 2 incrementa questo qua che era l'unico che è rimasto ancora 0, non è quasi l'unico, eh, esce di nuovo un 1, lancio uguale 1 e quindi questo 1 che nella seconda posizione dell'array, è quello di indice uguale a 1, eh, si trasformerà da un 1 in 2 e così via. Quindi è quello che stiamo facendo. Abbiamo due, due liste, stiamo... Calcolando i valori della lista eh, frequenze, analizzando i valori della lista lanci. Da notare che appunto la lista frequenza ha set, sempre 7 posizioni di cui la prima non la usiamo, la lista lanci in questo caso ne ha 10 ma potrebbe anche averne 80, noi non sappiamo. Eh, quindi non, non è detto che le liste debbano avere la stessa lunghezza, devono contenere diciamo così, elementi confrontabili. E poi chiamo, calcola questo valore. Allora, se adesso siamo convinti che il calcolo che facciamo sia un calcolo giusto, eh, allora dobbiamo andare a, a rimettere a posto questa funzione di lettura dei lanci eh, e, e mettere una, una, una, una lettura vera e propria. No? Quindi chiedere all'utente di inserire questi valori. E quindi vabbè, eh, lo farò, eh, dado uguale input eh, inserisci inserisci un valore del dado da 1 a 6 e metti asterisco per uscire e, due punti chiusa tonda qui c'è tutta la parte noiosa no quindi while dado diverso dall'asterisco Questo valore convertirlo in numero quindi se dado punto is numeric is and o oh is digit usavamo sempre is digit. and allora se è fatto di sole cifre allora posso calcolare il valore del dado come int di dado e controllo dado e controllo se è compreso tra 1 e 6 if dado compreso tra 1 e 6, no, non è dado, scusate è valore, perché è l'intero, allora ho, finalmente ho un lancio corretto. E lo dovrò aggiungere all'array dei lanci. Append valore. Questa, array, questa lista dei lanci ovviamente dovrò inizializzarla all'inizio della funzione in modo che sia sempre la lista la stessa e poi via via aggiungo elementi altrimenti dovrò dire che il valore non valido il valore, valore non valido oppure dovrò dire eh, dato dato dado, non numerico e poi, e poi ovviamente prima di tornare su del while devo andare a leggere il dato successivo quindi qua di intelligenza non c'è nulla è semplicemente il sottociclo ciclo con controllo degli errori stampa dei messaggini l'unica istruzione sensata è questa input questa conversione intero e l'append alla lista, cioè tutto questo serve per fare la lista il resto è sul controllo dell'errore che per carità ci vuole e quindi dovrò inserire il valore del dado, ho un 6 poi un 2, poi un 4 se qualcuno mette qualcos'altro mi dice che il dato non è numerico, se inserisco 9 mi dice che il valore non è valido eh, poi un 7 no, ma 4, 1, 1 1, 2, 2, 2. ops eh, e poi quando sono stufo metto asterisco e lui si blocca perché ho sbagliato qualcosa. Cosa ho sbagliato? Eh, linea 47, linea 41, calcolo la frequenze. Vabbè, ah certo, perché sono stato bravissimo a creare questa lista, ma poi non l'ho ritornata al chiamante. E quindi questo, lui mi dice guarda che tu hai un oggetto none, non hai, lanci è un oggetto nu, nu, nullo, non ha nessun valore perché la funzione leggi lanci e mi era dimenticato di fare il return e quindi non restituiva nulla e quindi quando il main chiamava leggi lanci all'interno di questa variabile lanci c'era il valore none, il valore nullo, che veniva poi passato a calcolo a frequenza che ovviamente poi si arrabbiava quando cercavo di usare il valore al suo interno. Quindi da capo. Eh, inserisci un po' di valori, asterisco e mi stamperà che la faccia 1 è uscita una volta, la faccia 2 è uscita tre volte, la faccia 4 è uscita quattro volte e così via. Quindi abbiamo la distribuzione delle frequenze dei vari, dei vari lanci. Okay? Questo con i lanci effettivamente ottenuti dal dado reale. Simone mi dice ma io questi dati qua in realtà li potrei anche simulare con un RAND è certo che se li simulo con un RAND, eh, con un numero casuale eh, ottengo una verifica che il generatore di numeri casuali sia equo eh, ma l'esercizio mi chiedeva invece di verificare un dato un dado reale io spero, spero proprio che il generatore di numeri casuali di Python sia equo genero mille numeri casuali, mi vengono ben distribuiti però la verifica era su dati presi reali dal dado reale no? Che, che valori venivano fuori. Um, ok, al di là di tutto, qual è la parte più importante di questo esercizio? Era quello di pensare ad usare una lista in un modo un po' diverso. Cioè la lista non è a questo punto più una serie di elementi che arrivano uno dopo l'altro, in ordine cronologico, in ordine di successione, ma è eh, un contenitore che contiene sei contatori diversi che contano ciascuno un valore distinto. Quindi sto un pochino immaginando di usare la, la lista come un contenitore di variabili, ciascuna delle quali ha un suo scopo, e non semplicemente come una sequenza, come una sequenza di numeri, diciamo così, eh, che cresce temporalmente, che cresce in modo sequenziale. No? Eh, quindi tutto questo, come vi dicevo, lo, lo riassumi dicendo che ho fatto una lista di contatori. No? E, e vuol dire che abbiamo già messo insieme due concetti, quello di contatore, che è comunque una variabile che si incrementa quando vede qualcosa che gli piace, e una lista che contiene più, più valori, e in ciascuno dei quali per noi in questo caso è un contatore. In più abbiamo fatto un altro passo logico, che forse era scontato, ma era quello di, di, di dire che... Eh, l'indice nella lista, la posizione i di un elemento nella lista, per noi corrisponde al valore che sta scritto sulla faccia del dado. Che Anche qui stiamo usando il fatto che le facce del dado vanno da 1 a 6. Se le facce del dado fossero stati dei numeri casuali o dei numeri frazionari, no? pi greco, logaritmo di 7, cose di questo genere, non avremmo potuto usare questo trucco perché come indice dell'array posso usare solamente dei numeri interi, possibilmente piccoli che partono da zero. Nel caso del dado va bene, abbiamo solo l'anomalia della posizione zero, che eh, vabbè, non la possiamo usare, ce l'abbiamo lì, abbiamo sprecato una cella che non ci serve a niente. E eh, vabbè. Eh, però in altri casi, quando i valori che sto cercando di conteggiare non sono dei numeri interi, questo approccio qua non funziona. Dovremo aspettare l'ultimo argomento del corso dove faremo i dizionari, dove invece il valore chiave diciamo può essere una qualunque cosa, non necessariamente una qualunque stringa, diciamo, e non necessariamente un, um, un numero intero piccolo, diciamo, quelli delle prime unità. Quindi abbiamo messo insieme questi tre concetti, no? questi tre per la prima volta e abbiamo costruito questa che appunto l'abbiamo chiamata lista di contatori e a questo punto avendola costruita insieme una volta, le prossime volte sappiamo già più o meno come, come affrontare problemi simili, no? qui è tutto così, nel senso che non, non abbiamo inserito nulla di nuovo in questo esercizio, sono tutte istruzioni che abbiamo già fatte ma le abbiamo combinate per la prima volta in un modo diverso, no? quindi da qui in avanti il lavoro è, è di questo tipo, fare prove, esercizi di tipo diverso per combinare in modo diverso e arrivando anche ai risultati che sono... Eh, non dico imprevedibili, ma abbastanza diversi da, da, dal classico esempietto, in certo senso. Okay? Ehm, va bene, poi in realtà questo non risponde alla vera domanda, eh, perché la domanda dice il dato è truccato. Eh, <ride> non lo so, non so se i valori che ho ottenuto qua sono statisticamente compatibili con un dato non truccato qui mi fermo io, bisognerebbe chiedere al prof di statistica dicendo prof ci aiuta a capire se con quale grado di confidenza questi dati sono compatibili con la distribuzione uniforme tra 1 e 6 ecco, anche lì ci sono le formule, ci sono i test, i test statistici che fanno queste cose eh, ma diciamo così, eh, eh, sulla, sui valori delle frequenze che ho ottenuto dovrei fare un controllo noi avevamo qui eh, un, il 4 che è uscito quattro volte e il 6 che è uscito una volta sola è normale? È possibile? Sì, che è possibile. È probabile? È improbabile? È un'anomalia? Ecco, questo richiederebbe un'analisi statistica che è al di là del calcolo puro delle frequenze. Ok. Eh, fatto questo esercizio, io passerei al... Questo lo salto, ma se volete guardarlo, è semplicemente un altro, un, un altro esercizio. Eh, All'argomento successivo che mh, è semplicemente il passo logico successivo rispetto alle liste. Qui viene chiamato tabelle, ma in realtà si tratta di liste di liste. Cioè noi in una lista abbiamo imparato come memorizzare e poi gestire una struttura dati di tipo lineare, unidimensionale, che voi ve la immaginate in riga, che la immaginate in colonna, comunque c'è solo una sequenza ordinata di, eh, di valori. Ma eh, cosa succede se invece dovessimo manipolare delle sequenze bidimensionali una tabella dati Qui no? ad esempio nel libro ci fa l'esempio delle eh, medaglie vinte da varie nazioni nell'ultima olimpiade no? quindi abbiamo dei numeri che sono per loro natura disposti su una griglia bidimensionale due dimensioni no? da un lato ho la riga le righe che rappresentano le nazioni le colonne rappresentano il tipo di medaglie ok e quindi ad ogni incrocio riga e colonna mi dice questa nazione, il Giappone, quante medaglie d'argento ha ricevuto, cioè in questo caso zero. Allora, come faccio a rappresentare dei dati di questo genere, che sono bidimensionali, all'interno eh, di Python? Beh, questo ci serve per rappresentare le tabelle, ci serve in matematica per rappresentare le matrici, le matrici di numeri quando farete algebra lineare tutte le strutture dati che hanno due dimensioni o più di due dimensioni adesso lo facciamo con due ma poi il passo per generalizzarle è banale eh, questo lo si può fare semplicemente creando delle tabelle i cui elementi siano a loro volta delle scusate, creando delle liste i cui elementi siano a loro volta delle liste cioè io vedo questa tabella come se fosse una lista di tante cose. Questa è la prima cosa, questa è la seconda cosa, fatemela chiamare cosa per adesso, questa è la terza, eccetera, eccetera, l'ultima sarà questa. Quindi questa tabella di numeri, è una sequenza di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di 8 elementi, che ciascuno dei quali deve rappresentare una riga della tabella. Quindi la tabella è una lista di righe. Scriviamo tabella uguale lista di righe. E ciascuna riga che cos'è? Andiamola a vedere, la prima riga me la, me la scrivo a parte: sarà uno 0, un 3 e uno 0. Questa qua mi sembra tanto che una singola riga non sia altro che una lista di numeri. Allora. Se io avessi scritto sopra che una tabella è una lista di stringhe, boh, non ci avrebbe dato problemi. Una lista di righe. Righe non sappiamo che cos'è, ma noi sappiamo che una riga si può rappresentare a sua volta attraverso una lista. Quindi se io al posto di righe scrivo che cos'è effettivamente una lista, una, una riga, cioè una lista di numeri, in realtà sto dicendo che una tabella la presento come lista di liste di numeri. Che è quello che stiamo facendo qui. Stiamo costruendo una tabella, una lista scusatemi, una tabella, cioè quindi costruendo una lista, qui abbiamo una lista, aperta quadra, primo elemento, okay, però non guardiamo cosa c'è dentro, virgola, altro elemento, non guardiamo cosa c'è dentro, virgola, altro elemento, virgola, un po', eccetera, eccetera, chiusa quadra. Questa è la classica sintassi che usiamo per creare una lista. Ok? Quindi abbiamo una lista di otto cose. Poi andiamo a vedere che cos'è ciascuna di queste cose, quindi vado a estrarre solamente questa parte, prendo questo perché gli altri li ho pasticciati, e di nuovo a sua volta è una lista. Quindi noi stiamo applicando il criterio generale che una lista è un contenitore di oggetti. Questi oggetti possono essere numeri, possono essere stringhe, possono essere altre liste, possono essere qualunque cosa. Avevamo anche detto all'inizio che una lista potrebbe addirittura avere come primo elemento un numero, come secondo una stringa, eccetera, eccetera. Ma poi stiamo cercando di, di non usarla questa possibilità perché ci complica solamente la vita. Qui stiamo usando un caso particolare in cui gli elementi di una lista sono a loro volta liste. Poi, come diceva Alessia, potrebbero anche non essere solamente numeri, potrebbero essere stringhe, potrebbero essere eh, qualunque tipo di, di, di dato. No? Quindi vale in generale, non vale solamente per i numeri, ovviamente, questo meccanismo. Quindi io non ho, il Python non ha una struttura dati bidimensionale in modo nativo, non ha una struttura dati in matrice, però con una lista i cui elementi siano a loro volta liste, io riesco a simulare, una struttura dati come se fosse bidimensionale. Mm? Eh, come funziona? Eh, allora, se noi potessimo vedere dentro la memoria del calcolatore, vedremmo una cosa di questo genere. Noi abbiamo una variabile, counts, no? che è stata assegnata qua, che punta a una lista di otto elementi. Se io mi fermassi qua, questa è una normalissima lista di otto elementi. Potrebbero essere numeri, potrebbero essere stringhe, potrebbero essere. Poi ho costruito otto liste separate, ne ho costruite otto, eh, perché vedete che c'è otto volte una, due, tre, la parente di quadra aperta che costruisce una nuova lista. Noi ormai lo sappiamo, quando metto aperta quadra sto facendo una lista nuova che prima non c'era. Sto costruendo otto liste e il riferimento alla prima lista lo memorizzo dentro la prima posizione dell'array, della, della lista principale. Il riferimento a quest'altra lista lo memorizzo qui. Quindi, questa lista si chiama count, perché l'ho chiamata così, quando l'ho inizializzata. Questa casella, come si chiamerà? Vabbè, è una normale cella di una... Lista, quindi si chiamerà counts di 3. Okay? Ma questa qui a sua volta è una lista. E quindi questo elemento, counts di 3 è questo, punta qui. Questo elemento, che cosa sarà? Sarà la lista che lo contiene... questa è la lista il secondo elemento di quella lista poi ho messo le parentesi tonde inutili counts di 3 di 1 quindi è il secondo elemento della quarta lista di count contenuta dentro counts allora, visto così, mi sembra effettivamente che sia la seconda colonna della quarta riga della mia tabella. La seconda colonna perché è 1, qui ovviamente le colonne partono sempre da 0, eh, anche qua. 0, 1, 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Mi dà questo elemento che noi ce lo possiamo anche visualizzare mentalmente come l'incrocio tra un numero di riga è un numero di colonna. Mm? Eh, giustamente, se anziché un numero ci fossero delle stringhe, posso. Ovviamente la stringa a sua volta la indicizzo con un'ulteriore parentesi quadra se voglio andare ad accedere ai caratteri che essa contiene, eh, tenete presente che ciascuno di queste celle adesso è un numero, ma potrebbe essere qualsiasi, qualsiasi cosa in Python. Un'altra un lista, se vogliamo una stringa, una lista di stringhe, Non c'è limite, diciamo così, all'anidamento delle strutture dati. Mm? Um, L'unico limite, come sempre, ho già ripetuto più volte, è la nostra capacità di comprenderle, non quella del calcolatore di gestirle. Però vedete che il meccanismo è sempre lo stesso. Uh, io qua ho scritto così, ma in realtà avrei anche potuto mettere uh, che la, dunque, la, quello in quarta posizione era 1, 2, 3, 4, del Giappone, ok? Avrei anche potuto scrivere che Jap Uguale count di 3. Il Giappone. Eh, in questo caso avrei fatto. Cosa, cosa faccio con, con un'istruzione di questo genere? Che non è nulla di particolare. Creo un alias e quindi avrei la variabile jap che punta a questa stessa lista. Quindi scrivere count di 3 oppure scrivere Giappone, eh, e alla fine. È la stessa cosa, perché punta comunque a questa lista e quindi questo elemento lo potrei anche chiamare, visto che è un alias, è una, un sinonimo, lo potrei anche chiamare Giappone di uno. So non ci sarebbero problemi. Quindi il meccanismo con cui funzionano le liste di liste, eccetera, è sempre il meccanismo degli alias. Variabile che punta a un valore e questo valore può essere usato, chiamato più volte, in, in più modi diversi. Per questo non ci sono limiti agli annidamenti, perché a loro volta... Eh, queste celle qui non sono molto diverse da questa cella qui sono comunque sempre delle variabili che fanno riferimento a una struttura dati che sta fuori che sta da un'altra parte quindi a loro volta anche questa variabile qui volendo potrebbe puntare a una struttura dati più complicata e così via non c'è nessun limite non c'è nessuna complicazione nel gestire queste cose ma una volta che mi sono fatto il modello mentale di come funzionano i dati davvero poi in realtà ragiono posso avere, darmi il permesso di ragionare per righe e colonne, quindi pensare che una cosa di questo genere sia eh, bidimensionale, che è costruita in modo bidimensionale. Eh, qui ci sono due eh, visualizzazioni di quelle che potete trovare facendo eh, Python Tutor. Eh, semplicemente sono due visualizzazioni diverse che rappresentano gli stessi dati. Questa è quella più fedele alla realtà, cioè la variabile counts, Ok? Che, che punta a un oggetto di tipo lista. Questo oggetto di tipo lista ha otto elementi. Ciascuno di questi elementi, a sua volta, è un oggetto di tipo lista che contiene tre elementi. Poi, per ragioni di spazio, il Python Tutor ce li, fa anche, ce li può anche visualizzare così, dove eh, questa lista seconda è inserita dentro la casella zero della prima, ma è più corretta questo secondo, questa visualizzazione più espansa perché può anche, potrebbe anche darsi che queste liste non fossero tutte diverse tra di loro ma qualcuna di esse fosse un alias di altre adesso non voglio complicare tutto subito la prima volta che le vediamo quindi proviamo a scrivere un po' di codice così eh, giochiamo, giochiamo un po' con questa, con questa struttura dati con questo esempio delle medaglie. dove è finito il... Ecco quindi facciamo un nuovo file medaglie dove costruiamo no? questa nostra variabile counts allora noi la possiamo costruire come c'era scritto no? quindi prendiamo eh, dove è andato la slide precedente 030, 0, ma metto i numeri anche un po' a caso anche se non sono gli stessi 2, 3, ne metto ancora una, dai, e poi mi fermo. 2, 2, 2. Ok, print, counts, vediamo cosa ci, cosa ci fa. Print di counts mi stampa questa struttura dati, che vedete che lui giustamente dice lista che contiene una due, tre e quattro elementi. Poi, ciascun elemento cos'è? A sua volta una lista, va bene, allora la stampo come se fosse una lista, aperta quadra, i valori, eccetera, eccetera. Ok? Um, io poi posso... Esiste anche, eh, se non sbaglio, una funzione che si chiama pprint, questa sta per pretty print, nella libreria standard, che in questo caso non è una stampa uguale, ma se fosse una struttura dati lunga la metta a capo su più righe e me la fa vedere in modo più ordinato. In questo caso non, non, si vede che non è abbastanza grande per, eh, per, per andare a capo. Ehm, mettiamo un breakpoint qua e proviamo a vedere come è fatta, come vede no, il compilatore, l'interprete, pardon, Python, in questa struttura dati. Allora, se vedete che counts è una lista di quattro elementi. Noi l'abbiamo pensata come tabella bidimensionale, ma lui a tutti gli effetti la vede come lista. Se apro questo counts, mi dice che questa lista ha quattro elementi, l'elemento 0, l'elemento 1, l'elemento 2, l'elemento 3. L'elemento 2, ad esempio, a sua volta è una lista di tre elementi. E se, infatti, se vado, vado, lo espando, vedo che il primo, il secondo e il terzo elemento di questa lista hanno dei valori che a loro volta sono degli interi. Quindi, Counts è una lista di quattro elementi in questo caso. Counts di, di I è una lista di tre elementi. Counts di EJ un intero. Perché è un intero? Perché counts è una lista di tre elementi che sono interi, degli interi in questo caso. E quindi counts è una lista di quattro elementi che sono liste. Questo è la, il castello che abbiamo costruito. Se io volessi stampare una riga sola, potrei stampare counts di zero, le prime medaglie. Guardate, non count, ma counts. E quindi mi stampa le prime medaglie, quella riga, come se fosse una variabile sola. Ok? Come se fosse una variabile indipendente dalle altre, non è un problema. Io la posso anche assegnare, potrei la prima, che so, Italia, uguale counts di 0. Poi stampo Italia. Proviamo a eseguire un debug, vediamo cosa viene fuori. Quando scrivo Italia uguale count di 0, guardiamo le variabili. count è la variabile di prima che abbiamo visto prima. Se scrivo Italia uguale count di 0, Vedete, che Italia è una normalissima lista di tre, cioè fino a dieci minuti fa, se avessimo visto che questa è una lista di tre elementi, non ci avrebbe spaventato, sarebbe stata una lista normalissima. Il fatto che questa lista sia presa da inter, dall'interno di una struttura più complicata, che è fatta come lista di liste, non cambia nulla, non cambia la natura del fatto che questa sia una normalissima eh, lista. Ehm, C'è una domanda interessante di Nicolò che mi dice, ma se ho capito bene la domanda. Eh, tu sei capace no, a estrarre una singola riga, ma come faccio a estrarre una colonna? Non si può. O meglio, non si può con un'istruzione sola. Eh, non si può con un'istruzione sola, ma me la, me la devo, me la vorrei, costruire. se volessi costruire so, una lista che, che corrisponde alla seconda colonna, cioè alle medaglie d'argento, me la devo fare. Quindi farò, eh, posso, c'è certo, argento uguale eh, lista vuota for eh, righe in counts, facciamo nazioni, più facile, in counts, eh, farò che argento put append di che cosa? Di nazioni di uno. E quindi vedete che posso stampare le medaglie argento 3 0 2 2 che sono la seconda colonna della matrice quindi che cosa ho fatto qua cerchiamo di analizzarlo uh, for nazioni in counts counts è una lista di liste sto iterando su una lista di liste quindi il singolo elemento di una lista di liste cosa sarà? una lista quindi Nazioni prende come la prima volta, la prima iterazione, questa Nazioni è uguale a questa variabile che si chiama Italia. Rappresenta la prima riga. La seconda volta rappresenterà la lista 001. Alla terza iterazione Nazioni rappresenta la lista eh, 123. No? Rappresenta la singola riga della tabella che per noi le, le, le righe sono, sono le Nazioni stesse. Di ogni valore, pensiamo all'Italia, vogliamo estrarre l'argento, che è il valore di mezzo, quindi quello di indice 1. Nazioni non è più una lista di liste, è una lista semplice. Se itero su una lista di liste, il singolo elemento è una lista. Se itero su una lista, il singolo elemento è un numero o cose di questo genere. Quindi scendo ovviamente di un, di un grado ogni volta. E quindi lo posso appendere e aggiungere a un'altra lista che è di fatto la versione per colonna. Non c'è modo di estrarla senza andare per righe. L'unico modo di accedere agli elementi è passare dalle righe. E poi una volta che sono una riga vado a pescare l'elemento che mi serve nella colonna. Non c'è modo nativo in Python. Eh, poi ovviamente se usate le librerie matematiche come NumPy ad esempio, ehm, hanno tutta una serie già nativa di funzioni per lavorare con, con, le, con le matrici, matrici di numeri, eh, bidimensionali e quindi vi danno già la funzione per restare la colonna ma nel, con, le, con le liste semplici l'unico modo è lavorare in questo modo la domanda di Filippo che mi chiede se Italia crea una nuova lista o si riferisce alla stessa lista vale la regola generale questo è un alias ok è un alias e infatti se io facessi dopo che ho stampato Italia di, dicessi che l'Italia eh, ha vinto 100 medaglie d'oro quindi dovrei stampare non 0,3,0 ma 100,3,0. Se poi subito dopo stampassi le medaglie totali, vedrei che è stato modificato proprio il 100 dentro la matrice iniziale. Siamo qua, 0,3,0 l'ho stampato qua poi ho messo le medaglie d'oro dell'Italia a 100 e ho subito stampato Italia, fin qua non c'è nessuna sorpresa. Ovviamente ho modificato 100, lo stampo, vedrò 100. Però quando stampo counts intero, la riga che conteneva l'Italia ovviamente conterrà eh, 100, perché questo Italia uguale count di 0 ha creato semplicemente un alias alla prima riga della tabella. Se avessi fatto list di count 0, ovviamente sappiamo già che avrebbe creato una copia e quindi questa modifica non si sarebbe propagata nella eh, lista principale. E attenzione che quando crea una cosa di questo genere con argento non crea un alias, crea una lista diversa, quindi se a questo punto mettessi argento di 0 uguale a 100 non si andrebbe ovviamente a propagare all'indietro perché nessuno sa che questa lista argento è noi mentalmente sappiamo che è collegata sarebbe la, prima, la, la seconda colonna ma eh, dal punto di vista del codice è una lista completamente diversa che ci siamo costruiti da zero mh? senza nessun collegamento diretto okay. quindi è chiaro che quando estraggo una riga se la estrago semplicemente con l'uguale ho un alias a quella riga mh? che però si comporta come una lista come tutte le altre um... ok E cosa, ecco, cosa posso farci? Immaginiamo di voler... E qui l'abbiamo stampata così, no? questa tabella. Ma immaginiamo di volerla stampare in un modo un pochino più ordinato. Come faccio a sapere quante righe ha questa tabella? Come faccio a sapere quante colonne ha? Mm? Aiutatemi a scriverlo. Print la tabella. ha quante righe. E quante colonne. Come possiamo sapere? Vabbè facciamo scriviamo così, scriviamo righe e colonne e mi aiutate a scrivere righe uguale e colonne uguale. Allora, righe uguale. Simone ha detto l'andy count, siete d'accordo? Allora, le righe se lo vediamo qua ovviamente è la dimensione di questa prima tabella Counts è una lista di otto righe qui c'eravamo era, detti poi che queste righe a loro volta siano le cose più complicate accounts non interessa accounts lei sa che è una lista lei sa che è una lista, poi che cosa viene puntato dagli elementi di questa lista a all'accounts non interessa. Quindi giustamente sono d'accordo con voi che basta contare il numero di elementi che c'è nella lista accounts, che counts è una lista. appunto. Ehm, le colonne invece devo chiedere alle singole listarelle piccole quanti elementi hanno. Quindi dovrebbero essere la lunghezza, ad esempio, dell'Italia counts di zero uh, giustamente qualcuno di voi dice ma poi se queste cose qua fossero di lunghezza diversa se queste varie eh, sottoliste sotto fossero di lunghezza diversa dovrei prendere quale devo prendere? quale, la più lunga, la più corta, non lo so eh, in realtà qui siamo visto che siamo partiti da una struttura dati fatta a tabella noi presupponiamo che eh, le colonne siano fisse siano un numero ben definito ok? Siano uguali per tutte le righe, quindi qui non abbiamo una tabella il cui bordo destro va a zigzag, alcune righe sono più lunghe e altre sono più corte. Se no, chiaramente non avremmo se alcune righe fossero più lunghe e altre più corte, non avremmo un concetto di colonne, di quante colonne ci sono, ma avremmo diciamo così, un, tante righe la cui lunghezza è diversa, quindi avremo no, non una matrice bidimensionale. Se sono, se sono tutte lunghe uguali, tanto vale contare la prima, cioè una vale l'altra in certo senso. Ok? Quindi non, eh, questo qua ovviamente se ipotesi le colonne sono tutte uguali, le liste, ciascuna lista contiene lo stesso numero di elementi. E? Altrimenti non si può parlare di colonne. Eh, attenzione quando, quando Marco mi scrive count di qua no, non funziona hanno detto che funzioni perché non so quanto vale i eh, qui non siamo in matematica dove i è una variabile generica indefinita siamo in python dove i è un, se, se, se è stata definita ha un certo valore numerico ben, defin, ben preciso quindi qui bisogna mettere un valore non puoi dire ma sì, della generica riga no non esiste la generica riga dimmi quale riga vuoi hm? ok quindi sì è vero che io capisco che tu intendevi qualsiasi ma il codice non, non capisce e quindi lui ci chiede ma sì ma quanto vale e se non gli hai dato un valore ovviamente ti dà un errore di variabile non definita quindi siamo noi che dobbiamo scegliere una, una qualsiasi me la dobbiamo scegliere a monte ok e immaginiamo invece di voler leggere una tabella da tastiera no? Come possiamo fare a costruirla? A costruire una matrice di tutti i zeri. Mm? Eh, costruiamone un'altra, sempre di queste dimensioni. Visto che abbiamo estratto le dimensioni di questo, adesso costruisco una nuova tabella con le stesse dimensioni. Diciamo così, inizializzata tutti 0. per esempio no allora per costruire una tabella in questo caso l'abbiamo costruita dandola come costante ma se invece la volessimo costruire da, pro da programma quindi in questo caso li metto di zeri oppure potrebbero essere anche dei numeri casuali mm? mettiamo numeri casuali che è più bello usata esatto, con numeri casuali tra zero e cento Allora, cosa dovrò fare? Dovrò costruirla una riga per volta. Costruisco la prima riga, ci metto dentro dei valori, costruisco la seconda riga, ci metto dentro i valori e così via. Quindi dovrò, eh, diciamo così, avere un ciclo esterno fatemelo chiamare i, che si ripete tante volte quante sono le righe. Quindi in questo caso ho quattro righe che devo costruire. E quindi per ogni iterazione di questo ciclo è, devo costruire la riga numero i, quindi la riga numero 0, la riga numero 1, la riga numero 2, la riga numero 3. Potrebbe essere qualcosa tipo riga uguale 0,0,0. Non va bene, eh? però mettiamola come provvisorio. E qui ho costruito una riga e poi la devo ovviamente aggiungere alla tabella. E già la tabella mi sono dimenticato di definirla. Tabella uguale lista vuota. La tabella lista vuota è ovviamente una tabella di 0 righe per 0 colonne. Poi costruisco una riga e aggiungo, aggiungo questa riga alla tabella con un normalissimo append. Ho aggiunto a una tabella un singolo valore che a sua volta è una lista. Proviamo a vedere in modo interattivo cosa succede? Se io faccio tabella uguale lista vuota, la vediamo qua, no? non contiene niente. Costruisco una riga che contiene 000, e va bene, e se faccio tabella, tabella.append di riga. Se faccio tabella.append di 3, va a finire un 3. Tabella.append di riga aggiunge un elemento nella lista che si chiama tabella e questo elemento a sua volta è una lista. Lo vediamo qua dalle doppie parentesi quadre. La tabella è una lista di un elemento, questo elemento a sua volta è una lista di tre elementi. Quindi attenzione a non fare extend, che sarebbe sbagliato, perché extend aggiungerebbe tre elementi che sono lo 0, lo 0 e l'altro 0 in fila, in modo lineare, non in modo annidato, rientrato, no? contenuto al suo interno. E qui noi questa cosa qua la stiamo ripetendo tante volte quante sono le righe. Quindi se alla fine stampassi la mia tabella e facessi eseguire il programma, mi farebbe vedere alla fine una matrice. Una tabella bidimensionale con il numero di righe e il numero di colonne giuste, ma con tutti i valori messi a zero. Ovviamente, questa riga non deve essere costante, ma deve essere variabile. Ha eh, ah, innanzitutto una lunghezza che dipende da, dalle colonne e dei valori che devono essere invece random. Quindi, possiamo in, in from random import. Andint. E quindi questa riga non la posso costruire così. Ma dovrò costruire inizializzando una riga vuota e poi for j in range di colonne aggiungerò riga.append un singolo numero che non è altro che un randint tra 1 e 100, tra 0 e 100. Quindi anziché metterla come costante, la metto con delle variabili casuali e ne metto tante quante sono le colonne che devo creare, che in questo caso dovrebbero essere tre. No? Quindi se eseguo questo, mi farà vedere la stessa cosa con dei numeri casuali messi dentro. Quindi costruire una tabella significa costruire l'impalcatura delle righe e all'interno di ogni riga costruire l'impalcatura delle colonne e all'interno di ogni colonna inserirci i singoli numeri, i singoli valori che devo memorizzare se sono numeri in diciamo qua, se fossero stringhe, chiaramente a loro volta sono strutturate su più caratteri, eccetera, eccetera. Mm. Eh, essendo una struttura bidimensionale, nel 90% dei casi, eh, per lavorarci sopra ho bisogno di due cicli annidati, uno che lavora sulle righe esterne, uno che lavora sulle colonne interne. Eh, e poi per accedere ai singoli elementi, eh, prendo ancora 10 secondi e poi chiudo, Per stamparlo anche qua posso avere un ciclo eh, sulle righe, fuori in, for in eh, tabella, for sulla riga in tabella, posso stampare singoli valori, quindi for colonna in riga, print eh, il valore, eh, quindi eh, eh, abbiamo detto colonna di... no. Uh, colonne, sì, semplicemente il valore colonna and uguale azio print okay. e quindi me la posso stampare come stampato qua in fondo in, pseudo incolonando i numeri poi dovrei mettere a posto gli spazi ma non perdiamo tempo adesso su questi dettagli in cui uh, itero sulla tabella con la variabile riga che rappresenta un alias sulla singola riga, poi su quella singola riga il secondo for, quello più interno, va a prendere i singoli valori che ci sono nelle celle di quella riga, e questi valori li stampa. Io questa stessa cosa la posso anche scrivere con gli indici, quindi anziché usare un, i, un for normale, uso un for range, quindi range numero di righe, e j in range di numero di colonne e a questo punto l'elemento sarà tabella non col colonne si chiamava colonne sarà tabella di j che ovviamente mi stampa esattamente la stessa cosa che è questa seconda stampa che ho fatto qua, identica alla precedente dove itero sugli indici anziché sui valori quindi come sempre abbiamo quasi sempre due forme dei for uno che va, la, lavora direttamente sui valori l'altro che invece si porta dietro gli indici perché magari mi serve quel valore numerico dell'indice, voglio eh, stampare tutti gli elementi tranne quelli dell'ultima colonna o vai a sapere, mi serve l'indice di riga e l'indice di colonna e quindi le uso a questo punto come se fosse una lista con due indici anziché una lista con un, ingi, un indice solo Okay. Quindi anche qua nulla di concettualmente molto complicato, bisogna però prenderci la mano perché ci sono vari casi particolari da gestire e li vedremo com come sempre facendo un po' di esercizi. Per oggi vi lascio andare, e vi, eh, come sempre ovviamente questo ve lo condivido, eh, condivido il file nei prossimi 5 minuti, eh, ci vediamo come al solito giovedì in laboratorio, mantenendo i turni dell'ultima volta, quindi tutto online con i turni che sono scritti sul sito che sono esattamente quelli della settimana scorsa grazie a tutti e ci vediamo giovedì mattina arrivederci, grazie